Leonard Pelletier deve essere liberato. Non sarebbe un atto di clemenza, ma finalmente un atto di giustizia, un atto di umanità. Leonard Pelletier è stato un leader del movimento indiano americano Lyme, un leader del suo popolo, di un popolo represso, discriminato, che viveva nel razzismo, al quale è stata tolta la terra, tutto. Quindi Leonardo è un nativo indigeno nordamericano, nato nel Nord Dakota, ma nel Sud Dakota a Pine Ridge, che ha manifestato in difesa dei, della sua gente che difendeva la sua terra, che voleva, che lottava contro la povertà, tutto l'American Indian Movement è stato questo, è stata la lotta per la ripresa, la riconquista della dignità eh, contro il razzismo, contro la povertà, la disoccupazione, l'esproprio delle terre e a Pine Ridge vi è stato uno scontro a fuoco, sì, eh, due agenti dell'FBI sono morti, ma anche un leader del movimento eh, indigeno è morto. Eh, la CIA e l'FBI avevano in quegli anni, negli anni passati, tentato di reprimere al massimo con violenza il movimento indigeno per, la, per le terre, per la, per la libertà, per la dignità e lo hanno fatto duramente, beh, Leonard Peltier da 46 anni sta in un carcere, anzi è stato in diversi carceri, spesso in isolamento, ma il suo processo non è stato un processo equo dove le prove venivano fornite, anzi le prove sono state nascoste, sottratte dagli agenti dell'FBI e perché? per vendetta perché dovevano trovare un capo espiatorio e hanno trovato Leonardo Peltier che da 46 anni sta in un carcere e continua a dire io sono innocente, io non ho ucciso quegli agenti ma non ha mai rinnegato la sua lotta per la libertà e la dignità del suo popolo. Quindi Leonardo Peltier deve essere liberato, non è possibile che resti ancora in un carcere e all'interno del carcere Leonardo non ha perso la sua umanità. E non ha perso anche il bisogno, il desiderio di vivere, e dice in una sua intervista: Ormai sarò troppo vecchio, forse semmai uscirò. Beh, deve uscire, e anche se ormai ha trascorso 46 anni di ingiustizia, dovrebbe poter uscire e vivere liberamente. Ascoltare l'acqua che scorre ancora. Nelle riserve che non dovrebbero però essere riserve, eh, l'acqua che nel suo nord Dakota, nel sud Dakota, là dove sono nati cresciuti, e cresciuti, sentire il cibo, i profumi, gli odori, la cucina, la musica e chissà forse anche l'amore. Eh, Leonardo Peltier deve essere liberato subito, appunto. Non un atto di clemenza, ma un atto di giustizia. Così come la lotta. Per la dignità dei nativi o degli indigeni chiamati indiani d'America deve continuare così deve continuare la lotta per tutti i popoli oppressi da, questa, da questo mondo ingiusto da questo mondo che crea sofferenza e sottamento e leonardo lo vogliamo con noi e grazie a chi in tutti questi anni e io penso, per esempio, a Gastone Bigoni, ha portato avanti e mi ha fatto conoscere questa persona straordinaria, in questo momento violento nei confronti di Narpellier, del, dell'ingiustizia dei tribunali nordamericani. Quindi Leonardo è libero e noi tutti insieme a dire benvenuto, esci. Stai con noi, stai con tutti noi. Grazie. Leonardo, scusaci se non, ti, non abbiamo saputo liberarti finora, ma lo faremo, sono certa.